Ciao ragazzi, buona giornata e bentornati sul mio canale. Come avete letto eh, dal titolo, quest'oggi torniamo a parlare di Sonoff. Lo faremo questa settimana, ma anche per le prossime due settimane, eh, visto che mi hanno inviato due nuovi modelli da testare, quindi creeremo altri due video. E niente di più, mi sono fatto inviare questo modello, che è un modello diciamo un po' vecchiotto, visto che ha un annetto di vita, ma in questo anno mi avete contattato in tantissimi chiedendomi come si fa a collegare il pulsante sali e scendi visto che negli altri video che hanno fatto su YouTube eh, nessuno ha fatto vedere come si effettua il collegamento anzi, se devo essere sincero, il video che ho visto io nessuno ha fatto vedere anche come si collega il, il motore delle tapparelle partono già tutti direttamente eh, col motore già collegato e vi fanno vedere soltanto come funzionano eh, le impostazioni che tra l'altro sono tantissime visto che questo è il modello di punta e in più vi fanno vedere come funziona l'applicazione Levi Link che è la solita applicazione eh, della Sonova Niente il modello eh, questo, come vedete è un po' grosso un po' difficile eh, trovare lo spazio dove tenerlo in casa e come vedete in alto, come avete visto, c'è già il pulsante collegato. Mi è piaciuto tantissimo testare questo Sonoff perché al suo interno ci sono tantissime impostazioni per la gestione degli apparecchi che ci colleghiamo. Eh, vi faccio un esempio, al suo interno c'è uno switch che switchando dalla parte dedicata ai motori eh, si può trasformare il pulsante da un pulsante scendi a un pulsante scendi interbloccato, quindi non c'è bisogno di comprare un pulsante interbloccato, ci penserà in automatico il son-off eh, In più, se switchiamo dall'altra parte, che è la parte dedicata alle luci, possiamo decidere se temporizzare le luci, quindi le accendiamo e si spegneranno da sole, questo però in un lasso di tempo da 1 a 16 secondi. Poi vi farò vedere come si effettua la programmazione. In più si può anche accoppiare un telecomando come questo, come vedete questo è un telecomando, purtroppo io, il eh, telecomando che avevo in casa, ha soltanto due pulsanti, se ne può comprare uno con quattro pulsanti e quindi chiaramente si possono, eh, come si chiama, programmare i quattro canali, quindi possiamo accendere e spegnere qualsiasi luce eh, ci interessi. Eh, niente, prima di farvi vedere come si effettua il collegamento al pulsante del Sonoff, vi parlo degli altri due Sonoff che mi sono arrivati. Questo è il Sonoff Mini, come vedete, piccolissimo, si inserisce nella scatoletta degli interruttori e dei deviatori, quindi possiamo gestire le luci tramite questo apparecchio, che sarà il prossimo video che faremo. E poi mi è arrivato un altro che è molto interessante, visto che lo produce soltanto la Sonoff, o almeno io ce l'ho cercato eh, di altre marche che non esistono in rete, Sarebbe questo, come vedete è un telecomando, si collega al ventilatore da soffitto, possiamo quindi accendere la luce del, del ventilatore oppure accendere il ventilatore o chiama eh, gestire eh, la velocità. Purtroppo io non ho un ventilatore, quindi ne dovrò procurarmene uno, andrò a comprare Brico, visto che costano all'incirca eh, 17 euro. Vi lascerò il link in descrizione eh, di Banggood, se vi interessa comprare questi tre apparecchi. Questo costa 7 euro, quindi tantissimo in meno in confronto ai suoi competitor, che sono Shelly 2 o Power Home, che costano 4-5 volte in più. Costa 7 euro se ne comprate uno, poi c'è la confezione da due, se ne comprate due costano 11 euro. Partiamo con l'alimentare. Sia il Sonov, che tramite questi due morsetti, ma poi dobbiamo anche portare l'alimentazione ai due relè che ci serviranno per collegare il motore, e infine anche al pulsante per il sali e scendi. Allora, la prima cosa che facciamo è colleghiamo il cavo blu che è il neutro, creeremo il primo cavallotto, che vedete, lo facciamo qui, quindi cosa faremo? Colleghiamo il primo morsetto, Col cavo blu e poi porteremo il cavo blu direttamente al blu del motore. Seconda cosa, collegheremo il, il cavo della fase, che è questo. Porteremo la fase sia al son-of, tramite il secondo morsetto, ma poi creeremo anche un cavallotto, come vedete qua, fase, e collegheremo anche la fase al secondo morsetto del primo relè, così abbiamo alimentato anche il primo relè. Poi, come vedete, ho già preparato qua, un cavallotto per farvi vedere come si porta la corrente direttamente al secondo relè quindi dal terzo morsetto al secondo morsetto del secondo relè così abbiamo portato l'alimentazione anche al secondo relè ora portiamo la corrente anche al pulsante sali e scendi come vedete la corrente dal pulsante sali e scendi si porterà da questo morsetto che sarebbe il terzo morsetto del secondo relè ora non ci resta che collegare i cavi del motore e creare altri due cavallotti come vedete sono questo e questo che servono per collegare sia il motore ma anche le derivazioni per il eh, pulsante sali e scendi quindi come prima cosa faremo uscire il cavo marrone dal primo morsetto creeremo un collegamento qui porteremo sia il marrone sia al motore ma anche per dare impulso al pulsante sali scendi secondo cavallotto che creeremo che è questo lo prenderemo dal primo morsetto del secondo relè che è questo Creeremo il cavallotto e porteremo l'impulso anche al secondo eh, come si chiama, inserimento del pulsante. La prima cosa che vedremo è come si accoppia il telecomando al sonoff. Come vedete qui ci sono quattro pulsanti, ogni pulsante è collegato a un relè. Il collegamento del telecomando è semplicissimo, basta schiacciare velocemente per due volte il tasto e poi tenere premuto il pulsante che c'è sul telecomando. Come vedete, quando lampeggerà velocemente, vuol dire che è stato accoppiato il telecomando. Ora colleghiamo l'altro pulsante. Questo è lo switch di cui vi parlavo, se vedete, se è spostato nel lato sinistro, serve per il collegamento alle luci. Se lo spostiamo nel lato destro, serve per trasformare il pulsante in pulsante interbloccato. Come vedete, adesso posso accendere tutti i tasti perché chiaramente non sono interbloccati. Per spostare lo switch, ricordatevi che dovete sempre togliere la corrente all'alimentazione del Sonoff. Ora che abbiamo spostato lo switch sul lato di destra, se accendiamo un relè, ora tentiamo di accendere l'altro relè. come vedete. Questa è la funzione interbloccata. Come vedete, si può alimentare il Sonoff, anche a 12 volte, questa è la presa per il 12 volte. Questi sono gli switch di cui vi parlavo, i primi servono per eh, segnalare, eh, per far funzionare i relè, quindi come vedete sono 4 switch, i relè sono 4, quindi spostando il relè da 0 a 1 si sceglierà di far funzionare un relè. Come vedete, qua ci sono altri quattro switch, questi switch secondo una tabella che c'è posta sul retro, eh, spostandoli, quindi eh, da 0 a 1, con modalità diverse, si potrà decidere quanto sarà eh, temporizzato il relè. Come ultima cosa, collegheremo l'applicazione al Sonoff. Prima cosa, bisogna tenere premuto il tasto per circa 7 secondi, fino a quando la luce non lampeggerà velocemente. Ora facciamo partire l'applicazione. Come avete visto il dispositivo è stato agganciato. Qui possiamo nominare il, eh, come si chiama, il nostro sonoff, io vado avanti. Come avete visto qui ci sono i quattro canali, ora possiamo attivarli tramite l'applicazione. Siamo giunti al termine della recensione, se vi è piaciuta mettete un like e iscrivetevi al canale, attivate la campanella se ancora non l'avete fatto così eh, sarete avvisati con le mie prossime recensioni. Buona serata.